Quando entro sulla strumentale E per sbandirare la bandiera del mai banale Per pensare e aumentare la materia celebrale E celebrare ogni scambio culturale Scrivo queste barre pure il giorno di Natale All'ultimo dell'anno, compleanno, carnevale Ci metto il mio impegno, questa roba vale Suoneranno ste canzoni il giorno del mio funerale Scrivo per potermi esprimere e sfogare Il mio pensiero e ogni mio disagio mentale Sto mondo più che forte ma non posso scappare Scrivo cose belle solo quando vivo Buon male Scrivo bene, scrivo il vero, rappresento un concetto. Ogni fratello, ogni momento. Le parole hanno un peso, non le porta via il vento. Porto rispetto, sono sincero, non, non mento. È notte fonda e la penna scorre sulla carta. So poi lo piange, strilla, urla, frate mica canta. Zonata lunga, ora riposa il pianeta. Lei aspetta e mi racconta perché il mondo non l'accetta e è arrabbiata. Preoccupate, forse maledetta, non è fortunata. È infetto una tempesta. In testa una vendetta che forse è sbagliata. È nata e poi usata, in fondo solamente carta, anche se scritta, non vuole essere letta Vuole essere ascoltata lettera per lettera Ma solo quando sarà finita si senti la pronta Avrà pazienza, aspetterà qualcuno a importa Nessun importo, questa roba vale di più È un ricordo, oppure solamente un déjà vu Sarà morto, da qua non ci sarà lassù Però ascolterai ste robe, e ci penserai su Ci penserai tu, per tutte le volte che ti ho parlato Ti ho portato in testa, quanto ti ho pensato Non mi rifiuti, per qualcuno che ti vuole spogliare Ma che sposare un contratto non mi potrà mai cambiare, contentarsi come vuol dire, laser stare, solo per questo che ogni sera penso e piango, E questo che voglio fare, è qua che voglio stare, sono in merzo di una pozza di merda e fango. Ma qui rimango pure se non vinco L'istinto mi rifugio dentro sto dipinto E qui canto di essere stanco Ma non mi do per vinto fino a che non avrò vinto Spunto nera amarezza sotto forma di inchiostro Sta la mia carezza ma dentro c'è un mostro estro solo il mio maestro, il mio pilastro Faremo scontro con il ministro di questo impiastro Capre Capo 2020 Donner Music 26847 la zona come zona E quindi ma qui rimango pure se non vinco D'istinto mi rifugio dentro sto dipinto E qui canto di essere stanco Ma non mi do per vinto fino a che non avrò vinto Sputo nera amarezza sotto forma di inchiostro Sta facendo mia carezza ma dentro c'è un mostro Estro sarà mio maestro, il mio pilastro Faremo scontro con il ministro di questo impiastro